Allora oggi volevo provare con voi un video un po' diverso dal solito perché ero tanto incuriosita da queste mystery bag che tutti fanno vedere nei video che ero curiosa però non volevo spendere i soldi per una fregatura quindi ho detto come facciamo? La prendo da Wish ovviamente allora è arrivata Sì. a tema natalizio ovviamente perché è arrivata adesso comunque sia vabbè speriamo che non sia una cosa natalizia che poi è carina, cioè piccina è ancora chiusa c'è il doppio nodo e c'è anche un gancetto quindi sono anche curiosa di provarla di vederla perché non l'ho vista ho fatto dunque è arrivata e ho fatto il video quindi perché voglio aprirla assolutamente però ne ho ordinate altre quindi eh, tra poco ci saranno altri video del genere allora questa che è carina è bellina in cartone sia sì, sottile costava un euro più un euro la spedizione però l'ho acquistata con un gruppo d'acquisto quindi 0,90 costava, ma avevo uno sconto al 10% quindi 0,81 più un euro di spedizione l'ho pagata a 1,81 quindi anche se è una fregatura o se è una sciocchezza possiamo permettercelo e, e ero curiosa ero incuriosita e ci sono ancora basta mettere mystery bag o, o gift, mystery gift e ci sono, questa è carina l'ho ordinata a gennaio, a gennaio, fine gennaio forse, quindi già era finito il periodo natalizio, però ero incuriosita, è arrivata anche abbastanza bene e io direi che a questo punto, se riesco, vorrei aprirla, perché sono curiosa. Ditemi se voi avete provato queste mystery bag, se qualcuna l'avete vista, non riesco ad aprirla, se qualcuna l'avete vista in giro, se ne avete provate qualcuna... Se vi incuriosiscono magari quelle dei marchi più conosciuti, è proprio chiusa bene. E se per caso qualcuna l'avete provata, intanto sto cercando di aprire il fiocco. Allora, ok, ci siamo. C'è anche un gancio, beh, era proprio chiusa. Ok, allora, pronti? Non lo so cos'è, non lo so cos'è. Guarda prima voi, ok? Cos'è? Cos'è? cos'è? È una collana, fino a qui ci siamo. Adesso la tolgo dalla plastica perché voglio capire che cos'è. No vabbè no, così come si mette? aiuto cioè quindi no, devo togliere anche il gancetto perché non riesco a capire cioè, sembra una scopa sembra una scopa però da come è messa se questo è il gancio è una scopa che va, non è dritta ma è così proviamo, non lo so allora stacchiamo il gancio allora intanto il materiale il materiale è un bron bronzata so. eccola e poi è una è così è una, una scopa sembra La proviamo, la proviamo, facciamo prima allora, il gancetto ah sì, no oh, come, come amo i ganci al contrario così sì, così quindi non ci riuscirò mai ad agganciarlo al contrario ma ci proviamo voglio capire agganciarlo ok allora metto dentro questa vediamo sul bianco e eh sì è una una scopa è una piccola scopa da strega aspettate da strega forse una, una scopa da strega Ma non è che c'entra molto con Natale. Ora, è carina e sicuramente la metto nel periodo di Halloween, perché comunque è 80, ok? Però, in una bag natalizia, mi aspettavo qualcosa di natalizio, sinceramente. Non è completamente un epic fail, perché comunque è carina, dai, è carina. È, è una scopa di una strega. Per Halloween va bene, però mi aspettavo qualcosa di natalizio sinceramente, è anche solo un, un fiocco di, di, di neve, qualcosa. Va bene, ok, non è andata proprio benissimo, ma la scopa è carinissima, cioè è fatta bene anche nei dettagli, è fatta bene, guardate. Bella, è bella. È fatta bene nella semplicità. Vediamo se riesco a toglierla. Non Ci riuscirò più volevo farvela vedere, eccola, volevo farvela vedere bene, e poi queste catene, sinceramente, io a me durano tranquillamente, anche questa l'ho presa su Wish, e la tolgo solo la sera, ma è bellina, cioè è bella, sembra quella di Harry Potter forse, cioè, con il manico un po' lavorato, qua nero, poi la lavorazione, si vedono anche le righine del dettaglio, è be bella, va bene, bella, ma la metterò più o meno per, per Halloween, perché non avrei altro modo per metterla se non per Halloween, sinceramente, no. ok, abbiamo capito. Allora, mi aspettavo qualcosa di natalizio, però non è stato un completo epic fail, perché comunque sia è carina, e quindi... Va bene, per 1,80€ ci può stare. Allora, fatemi sapere se questo sprolocchio vi è piaciuto, se vi è piaciuto il video, se vi è incuriosito, se era carino, se, se è meglio che evito. Ma io vi avverto subito che comunque sia, ne ho acquistate altre e arriveranno. E a mano che arriveranno vi farò il video, quindi per un po' mi supporterete e...